vi parlerò di un tema inerente al mio lavoro, io faccio ricercatore al CNR di Pisa. Io, il sogno che io ho è che l'Italia diventi un paese europeo, che l'Italia diventi un paese voluto, e cioè dove ci sia un sistema non solo di educazione, di formazione ma anche di ricerca a livello degli altri paesi europei, cosa che oggi non è. La prima cosa da dire l'ha detta ieri sera Walter Tocci che non basta dire vogliamo bene alla mamma anche quando scriveremo la mozione Civati ma dovremo anche dire come fare le cose perché dire che ci vuole più ricerca e che ci vogliono più fondi per la ricerca sono buoni tutti e poi non lo fa mai nessuno. Io vorrei mettere eh, in questo poco tempo che ho l'accento su due cose. Una cosa che possiamo fare subito a costo zero e che comporta grandissimi problemi a noi è eh, snellire la burocrazia. Eh, in tutto il mondo, fuori che in Italia dove si fa ricerca in modo serio si fa con molta meno burocrazia e con molta più valutazione non importa che tu mi controlli dove io ho speso 10 euro se io eh, gli anni prima i soldi li ho spesi bene eh, questa è una garanzia che io i soldi li, li spenderò bene non voglio entrare nei dettagli ma ci sono dei modi, li fanno tutti i paesi per fare questo eh, l'altra cosa importante su cui noi dobbiamo, secondo me, focalizzare l'attenzione è che eh, noi dobbiamo favorire la ricerca e quando dico dobbiamo favorire la ricerca, questa è una cosa che in Italia si sta perdendo, noi dobbiamo favorire eh, tutta la ricerca. Da un po' di anni a questa parte, eh, dopo diciamo, gli ultimi governi nostri, quando non abbiamo avuto ministri totalmente incompetenti come la Gelmini, ma anche la, la Moratti stessa, insomma, oh, il breve ministro c'è stato anche ai tempi de, del ministero Mussi, questa cosa un po' eh, si è vista, per ricerca spesso si intende trasferimento tecnologico, cioè si dice che la ricerca deve andare a favorire l'economia e quindi voi dovete aiutare lo sviluppo economico. Io invito tutti voi a riflettere sul fatto che se noi ci limitiamo a fare questo, fra dieci anni non avremo più niente da trasferire, tutta la ricerca è importante, guardate a livello europeo, io lo spiego brevemente, poi se volete se ne può parlare una giornata, metteremo su anche un gruppo che eh, qui dentro si occupa di ricerca e che ci porterà al congresso, eh, quindi tutti voi se siete sensibili al tema siete eh, invitati a partecipare. Eh, se noi facciamo solo la ricerca che ci viene comandata e la ricerca da trasferire immediatamente alle imprese, prima di tutto noi avremo in pochissimi anni una didattica di bassa qualità, perché i bravi professori universitari sono quelli che fanno buona ricerca e in certe materie sono quelli che fanno buona ricerca di base, dopodiché voi guardate cosa succede in Europa, ci sono una parte di fondi che sono destinati ai bandi ideas, cioè alle idee il cui unico criterio è l'eccellenza mentre da noi tutti i progetti ti dicono, sì però se tu sei geologo studiami la geotermia o le energie rinnovabili eh, se tu sei medico studiami eh, la cura del cancro piuttosto che un'altra cosa non possiamo sapere oggi dove si svilupperà la ricerca domani quindi è bene che siamo liberi di farla e che l'unico criterio appunto per gridare una parte di ricerca sia eh, la sola eccellenza eh, scientifica e detto questo la ricerca va fatta su tutto per esempio ci sono una parte di noi, anche di persone che vengono qui, che pensano che gli OGM siano una bestemmia totale, magari in parte lo penso anch'io, io vengo da Lari, un paese famoso per le ciliege e non vorrei che le ciliege di Lari diventassero OGM, detto questo io credo sia importante che ci sia persone che studiano gli OGM e magari se non domani, fra 30 anni una certa quota di OGM possono essere buoni e non pericolosi oggi non possiamo saperlo quindi non dobbiamo avere atteggiamenti talebani e dobbiamo solo promuovere l'eccellenza scientifica e lasciare i ricercatori liberi di fare ricerca l'ultima cosa che dico nei pochi secondi che, che mi restano è questa, che la ricerca non solo crea buona economia quando si fa buon trasferimento tecnologico ma crea il, migli il vivere migliore di tutti noi non ci vuole solo l'ingegnere bravo ad applicare nuove tecnologie a una macchina che si crea domani, ma se noi abbiamo una buona scuola, una buona università, un buon sistema di ricerca, noi avremo medici migliori. Avremo geologi migliori, avremo ingegneri strutturali migliori, quindi quando tu sei malato ti curano meglio, quando si costruisce un ponte un ponte non frana. E quando viene un terremoto, come viene sempre, non si va a vedere quanti morti ci sono, ma si va a, a misurare scientificamente dove è accaduto, come succede in Giappone. Quando in Giappone avviene un terremoto di magnitudo 5 dicono cosa è successo a questa faglia, da noi un terremoto di magnitudo 5 è un pericolo e per questo noi dobbiamo fare più ricerca.